Me while smoking my ganja Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Road Tripping. <ride> Siamo qui per parlarvi di questa bellissima esperienza che abbiamo avuto a Nimbin per un evento specialissimo, un vero e proprio festival della marijuana Lo scopo di questo festival è stato prima di tutto promuovere la marijuana in tutte le sue forme dalla cucina all'uso personale Quello su cui si è incentrato il festival è portare all'attenzione la alla legalizzazione della marijuana in uso terapeutico quindi per casi come l'epilessia o addirittura la cura del cancro la discussione che è stata fatta su questo è stata portata avanti portando all'attenzione esperienze di vita personale come ad esempio quelle di alcuni parenti di persone affette ad esempio da epilessia. Tara has Dravet syndrome which is one of the most catastrophic epileptic neuro-demands. man. Um, in 2012 we were told that um, Tara had 12 to 24 months to live. Um since starting on Malavai's um very Tara is now 1122 days seizure free. She's now pharmacy free. Um, she's walking, she's talking, she's running. In December 2014, a very beautiful, almost angelic little girl named Ruma was diagnosed with stage 3 cancer. She has neuroblastoma, which um, not a lot is known about, but it is one of the most uh, horrific, aggressive childhood cancers. There are about 700 children a year in the uh, US that are diagnosed with this. There's obviously no cure. Um, most of the children who get neuroblastoma die uh, within the first couple of years despite treatments. In the US there's a little girl who has neuroblastoma who two years ago was sent home to die after extensive chemo therapy, radiation surgery, stem cell transplant, everything. Her parents took her home, put her on medical cannabis and changed in Svizzera dal 2011 è possibile utilizzare la marijuana da un punto di vista medico ma è molto complicato. Prima di tutto il medico deve valutare il caso. Il caso deve essere proposto alla confederazione e la confederazione apre un dossier per capire se il soggetto è idoneo a terapie con l'uso di cannabinoidi. La procedura è così lunga che non tutti quelli che veramente necessiterebbero di questo tipo di terapie possono averne accesso e uno tra gli scopi di questo festival era anche portare il bisogno e il desiderio di uh, far sì che queste terapie possano essere non solo permesse, non solo legalizzate, ma anche portate a un livello più generale in modo che tutti possano averne accesso. Per quanto riguarda l'Italia, in ambito medico è legale utilizzarle. Il problema però dell'accesso a queste terapie in Italia è la difficoltà nell'avere il rilascio e dell'autorizzazione da parte dei medici un po per i costi elevati e un po per le resistenze da parte delle istituzioni molti pazienti che necessiterebbero di queste terapie fanno ricorso al mercato nero quindi rischiando anche guai con la legge ma non dovrebbe essere così almeno secondo quelli che sono scesi in piazza oggi durante la parata al festival <ride> Non c'è stata solo politica, non ci sono state solo discussioni, non c'è stato solo eh, l'aspetto serio della, della cosa, ma c'è stato anche... No, ma no, non è vero! No? no, noi siamo identi da tutto questo! Noi eravamo. Noi abbiamo semplicemente ripreso. C'è stato anche l'aspetto ricreativo. Cioè, io non ho mai visto niente del genere. C'era un torneo di scacchi che si chiamava Stone's Cioè, uh, in cui si presuppone, non si sa, che prima di giocare ci si. Avessero delle difficoltà maggiori. Ecco. Esatto. Oppure c'è anche Stone di yoga la mattina alle 7. Cioè, per la colazione dei campioni, proprio. Oh, per sì. riattivare esatto. un po'. Corpo. Oppure c'è la Scrabble Stone, un'Olimpiade del uh, rollaggio degli Spinelli, Cate per categorie quella uh, più artistica e poi anche una al buio. Beh ragazzi anche questa puntata è finita, spero che vi sia piaciuto questo nuovo video Secondo me qua in fondo non ci vede mai nessuno <ride> Spero di no, dimostrateci che siete arrivati in fondo iscrivendovi al canale eh, Qui sopra c'è il link E speriamo che questo video vi sia anche servito per magari avere una vostra riflessione un... O magari anche solo documentarvi di più sull'argomento Vi diamo appuntamento alla prossima e se avete piacere di lasciarci qualche commento, potremmo discuterne qui sotto. Ci farebbe molto piacere aprire un dibattito sull'utilizzo della marijuana. Dove cazzo è perché Io non vedo niente. Prata, qui non vedo. Eh? <ride>